Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e insieme alla mia figlia Giulia che come di consueto quando ci sono questi tipo di diciamo eventi è sempre presente, quest'oggi procederemo all'estrazione eh, dei piloti e delle skin personalizzate che sono state fatte da Fabio Napolitano. Per quanto riguarda il campionato Challenge Aston Martin GTE, ieri c'è stata la primissima gara che ci ha permesso di poter definire quelle che sono le tre categorie di piloti che sono stati distinti e separati in Top Driver, Pro Driver e Gentleman Driver e verranno estratte appunto le squadre in cui verrà un top driver un pro driver un gentleman driver in modo tale da cercare di equilibrare al massimo questo campionato ehm, la prima cosa che andremo a fare come vedete ci sono questi, eh, queste urne eh, casalinghe dove abbiamo messo le skin qui top driver pro driver e gentleman driver la prima cosa che faremo sarà eh, sarà quella di estrarre una skin e creare i vari team. Quindi io direi a mia figlia di ci mettere ti mellaggi un po', quindi di mischiare un pochettino e ti prendo la prima creatura. Allora, ne è caduta uno, non fa niente. Hop, la rimettiamo qui e vediamo la prima skin selezionata. è la skin coca cola quindi andiamo a mettere uno davanti a coca cola così li identifichiamo d'accordo e andiamo a selezionare il primo top driver e li mettiamo qua davanti così ah. tutto te... voilà tutto un bien tu così c'est buono mm -hmm. allora primo top driver abbiamo Tommaso contu, ragazzi, Tommaso Contu che avrà la skin Coca-Cola, quindi mettiamo uno qui davanti. Quindi pro driver, vediamo chi è nei pro driver insieme a Tommaso Contu. No, si è fatto a uno, eh, La bambina vuole aprire <ride> Carmelo Silvaggio, ragazzi, Carmelo Silvaggio come pro drivers nella squadra 1, Coca-Cola, mettiamo qui e il ultimo, Gentleman Drivers, fai vedere chi è dei Gentleman Drivers, Ramon Citi, Ramon insieme a Tommaso Conto, Carmelo Silvaggio, quindi Ramon Citi qui. Seconda skin, fai meno bien, vai seconda così seconda skin 7 up ragazzi 7 up seconda skin quindi andiamo a scegliere il primo top driver il secondo top driver scusatemi ecco qua vediamo con la 7 up che è andrea zampini andrea zampini che Qui, che stiff Andrea Zampini, numero 2, 7 Up Pro Driver! Vediamo pro driver chi è? Pachi Caruso Pachi Caruso che è qui, due, le siamo papà, gentleman Driver per completare il team 7 Up. vediamo un pochettino Antimo Giaccio, Antimo Giaccio, che completa questo team andiamo per la terza squadra Giulia che sceglie la skin personalizzata so che ci sono delle, dei piloti che hanno delle preferenze sulle skin vediamo un pochettino quale abbiamo Camel Tamell, attenzione, importante qui perché so che c'è una persona che vorrebbe questa skin, metto le mani conoscendo, Sì, ha ragione la piccola, mettiamo un 3 qua, sceglie il top driver, attenzione, Gennaro De Julis, grande Gennaro De Julis, eccolo qua, partenopeo, Gennaro De Julis, quindi andiamo a scegliere il Pro Driver, attenzione, Pro Driver, vediamo se sceglie la piccola, Pro Driver, Mattia le grottaglie, Mattia le grottaglie, come Pro Driver, eccolo qua, Mattia le grottaglie, numero 3, quindi Gentleman Drivers, Vediamo chi completa la terza squadra. Pino Sciotti grande Pinocciotti che completa la terza squadra Camel. Eccola qua. Quindi andiamo per la quarta squadra. Siamo quasi al giro di boa di queste otto squadre ragazzi. Vediamo la piccola. Sceglie la quarta squadra. Eccola qua. Quattro skin. Repsol ragazzi. Repsol. Quindi quarta qui squadra pro top driver con Castrol attenzione vediamo il vincitore della gara di ieri Mattia Krupi eccolo qua vediamo chi è che capirà insieme a Mattia Krupi pro driver ci sono ancora fior, fior di persone personaggi si può? uno solo abbiamo Paolo Nucci Paolo Nucci insieme a Mattia Krupi attenzione Paolo Nucci eccolo qua quarto e quindi Gentleman Driver a completare a completare abbiamo Paul Pallotta Paulotto. che completa ieri assente quindi quarta squadra quindi quinta squadra, quindi quinta skin ragazzi. Attenzione, abbiamo team Marbolo, eccola qua. Come serve? Come serve? Top Drive, Top Driver. Se vu? vediamo top driver luca rosmarino luca rosmarino quinto team marlboro quindi poi abbiamo pro driver eh, sta? già aperto dario todisco dario todisco dario todisco eccolo qua quinta squadra, poi Gentleman Driver, Quirico Massafra, Quirico Massafra, quinta squadra, Quirico Massafra, eccolo qua, quindi andiamo per la sesta, ne mancano ancora tre in totale, quindi sesta, settima, ottava eccolo qua attenzione ragazzi team martini team martini ragazzi sesta squadra grazie giulia top driver manca napolitano andrei rosu e alessandro forte attenzione ragazzi vediamo chi è fabio napolitano team martini eccolo qua fabio napolitano quindi driver manca Aulo Cacciatore, Francesco Frigerio e Antonello Tauro vediamo un pochettino Aulo Cacciatore attenzione i due amici insieme Fabio Napolitano insieme ad Aulo Cacciatore quindi gentleman driver rimane Salvatore Rodanò, Andrea Distasi, Antonio Azzeni Saffaia. quindi eh, sesto Antonio Azzeni, ragazzi, ecco qua la squadra, la sesta squadra. Merci, chérie. Sesta squadra. Avant-dernière, penultima. Abbiamo Red Bull, Red Bull. quindi top driver, manca Alessandro Forte e Andrei Rosu e abbiamo Andrei Rosu ragazzi per la Red Bull, quindi settimo, Pro Driver, no tra più 2 abbiamo Antonello Tauro, eccolo qua, per la settima e Gentleman Driver, ultima estrazione perché poi le squadre saranno fatte automaticamente sull'ottava e abbiamo Salvatore Rodano, ragazzi, che completa la settima squadra, Salvatore Rodano quindi ottavo abbiamo la Castrol, ovviamente eccolo qua, Castrol, ottavo andiamo a segnarlo quindi abbiamo Alessandro Forte, il nostro amico Alessandro Forte James eccolo qua ottavo quindi avremo Francesco Frigerio ovviamente controlliamo fino alla fine Francesco Frigerio eccolo qua ottavo e ottavo anche Andrea Di Stasi e eccolo qua quindi ragazzi le squadre sono complete Andrea Distasi, eccolo qua. Allora, ragazzi, tutto pronto per la gara, la seconda gara tra 15 giorni. Eh, rimanete sintonizzati, abbiamo le squadre iniziano i punteggi iniziano a farsi le cose abbastanza serie ieri c'è stata una gara veramente fantastica piena di emozioni prima gara vinta da Mattia Crupi, il suo esordio su PC e su R Factor 2 ha veramente fatto vedere delle cose incredibili il gruppo intero è veramente fantastico io e Giulia vi ringraziamo per averci eh, seguito in questa estrazione ci vediamo prestissimo da Fabrice e Giulia è tutto, ciao!